Oggi quindi continuiamo il, il lavoro che abbiamo iniziato mercoledì scorso sulla, simulazione, sulla risoluzione del tema d'esame di luglio, eh, luglio 2021 e quindi cerchiamo di terminarlo oggi sapendo che poi lunedì invece risolveremo simulazione che, la seconda simulazione d'esame di quest'anno che metà di voi ha fatto ieri e l'altra metà farà questo pomeriggio. Allora, tanto per ricordarci, noi avevamo già risolto quasi completamente il punto 1 eh, e eravamo arrivati al punto in cui la, potevo inserire un numero minimo di recensioni, eh, selezionare un anno, creare il grafo corrispondente e dato un grafo potevo scegliere un utente in questo caso c'è qualcosa che aspettate un attimo che non quadra. Proviamo a prendere dei dati, quelli dell'esempio, 2007 Alexander. ricreiamo il grafo, un certo Alexander che da qualche parte ci sarà. Ok, ci eravamo lasciati per ragioni di tempo con un'interfaccia che non era ancora molto pulita, stampava la lista dei vicini, ma in realtà, eh, che sono corretti, Stevie, Christine, Jake e, e c'è ancora uno in mezzo, Alicia, che sono questi quattro qua, vedete, sullo sfondo abbiamo Jake, Steve, Alicia e Christine, Bisogna solo stamparli in modo più decente anziché semplicemente con una print line. E poi l'altra informazione che il testo richiedeva, andiamo a vedere se richiedeva davvero il testo, torniamo all'ultimo punto, punto, stampare se esiste l'utente più simile collegato U, con grado di similità maggiore, nel caso in cui si sia più di un utente che abbia lo stesso grado, stamparli tutti. Quindi ad essere precisi qui non mi dice di stampare il valore di tale grado di similarità non, è, non sembrerebbe richiesto, anzi non è richiesto quindi l'esempio che c'è sotto fa vedere che mi stampa anche il grado 2 ma in realtà non è richiesto effettivamente dal testo di stampare questo grado questo mi semplifica la vita poi per carità per debugging può essere utile averlo ma se no per implementare la specifica <coughs> Basterà prendere questa uh, collection vicini e uh, iterare su questa collection, quindi abbiamo un txt result, utente simile, uh, set text, impostiamo un testo iniziale dicendo questi sono i vicini, utenti più vicini a e stampiamo il nome di questo utente, uu a capo, ma magari mettiamo due a capo così lasciamo una riga vuota, e poi for eh, utente u2, due punti vicini, utente a user in realtà aggiungerò result.appendText eh, il nome di questo signore u2.toString okay. puramente per stampare in un modo leggibile vediamo se funziona chiudo l'applicazione a riavvio scelgo sempre 200 sempre 2007 crea grafo cerco il nostro Alexander e chiedo i suoi simili che ovviamente ho dimenticato di andare a capo ok Facciamo i soliti passaggi. Ok, questo è un output già più ragionevole. No? I calcoli li avevano già fatti tutti la volta scorsa, questa è solamente una questione di visualizzazione. Per quanto, quindi questo completa, dovrebbe completare il punto 1, salvo un paio di dettagli ad esempio il fatto che cosa succede se l'utente clicca su alcuni bottoni nel momento sbagliato allora nel primo caso se clicco su crea grafo senza aver selezionato entrambi i campi l'avevamo implementato deve inserire un numero valido inserisco un numero valido e poi mi dirà che devo inserire un anno valido eccetera però se io premo utente simile prima di aver scelto tutto il resto prima di aver creato il grafo vedete che c'è una null pointer exception sullo sfondo che viene generata perché non ha fatto nessun controllo in questo caso okay? allora eh, come, come richiesta del testo nessuna eccezione deve essere generata dal programma e quindi bisognerà gestire anche questo caso questo bottone utente simile eh, può svolgere la sua funzione se il grafo è stato creato e se l'utente ha selezionato una voce dalla tendina okay? quindi io posso andare a verificare cosa capita io potrei probabilmente andare a verificare semplicemente se l'utente ha selezionato una voce dalla tendina perché nel caso in cui non abbia creato il grafo la tendina è vuota e quindi l'utente non può selezionare nulla quindi in questo caso il fatto di creare il grafo il fatto che la creazione del grafo popola la tendina mi fa sì che se io riesco a selezionare qualcosa dalla tendina implicitamente sono sicuro che il grafo è stato creato quindi non ho bisogno di un controllo in più quindi però il controllo su, sul fatto che l'utente u esista eh, ovviamente devo farlo quindi se u è un u è null allora dovrò dire guarda non puoi set text devi selezionare un utente dopo aver creato il grafo barra n e ed esco return non vado avanti in questo metodo ovviamente quindi lo riavviamo e quindi se l'utente prova a cliccare su utente simile prima di aver fatto tutta l'altra fila non ci riesce eh, creando invece il grafo la tendina a questo punto è popolata ma non ho ancora selezionato nulla quindi continua a avere lo stesso errore se invece seleziona qualcosa vabbè, andrà avanti in alcuni casi vedete che ci sono degli utenti questo qua di Jennifer che avevo scelto a caso che non hanno adiacenti quindi non sono stati creati archi intorno a quell'utente quindi chiaramente non avrà utenti vicini in molti casi il peso il massimo del peso è univoco e quindi ci sarà un solo risultato e quando invece più di un vicino condivide lo stesso peso eh, avremo le stampe di più valori ok con questo diciamo così abbiamo concluso il punto 1 abbiamo verificato non tutti i possibili errori e abbiamo diciamo, implementato correttamente l'algoritmo possiamo passare al punto 2 eh, un altro modo solo per inciso di evitare no, quella null pointer exception che avevamo prima poteva essere quella di disabilitare il bottone utente simile no? quindi anziché dire ti lascio premere il bottone e verifico se era lecito che tu lo premessi a monte dico non te lo lascio premere quindi questo bottone poteva nascere in uno stato disabled, e bastava semplicemente nel metodo initialize del controller aggiungere un set disabled true a quel bottone e poi nel momento in cui eh, popolo la tendina, quindi alla fine la crea grafo, lo riabilito. E quindi non lo rendo cliccabile se so che non avrebbe senso cliccarlo in quel momento. Questo ovviamente non mi esime dal verificare se l'utente è nullo perché anche se il bottone è abilitato devo eh, verificare che ci sia almeno una voce, cioè anche se il grafo è creato l'utente poi deve scegliere un utente. Quindi un altro modo di gestire gli errori quando si può è prevenirli, fare in modo che l'utente non possa fare un'azione. Questo richiede, non richiede due righe di codice però in realtà richiede un pochino più di tempo perché bisogna andare nell'fxml a dare un id al bottone per poterlo abilitare o disabilitare, cosa che con questo fxml non era fatta, però sono soluzioni tutte valide. Ok, veniamo invece al lavoro di oggi che è quello della simulazione, andiamo un po' a provare a leggere questo lungo testo cercando di capire di cosa si sta chiedendo. Uh, L'agenzia di marketing vuole condurre interviste ai clienti dei ristoranti e bar presenti sulla piattaforma per tracciare un profilo, eccetera, eccetera. Si vuole creare un programma, al dunque, che permetta all'agenzia di simulare tale analisi, in modo tale da poter pianificare anticipo in anticipo il numero di dipendenti da coinvolgere e il tempo necessario per portare a termine il lavoro. In particolare, il programma dovrà svolgere le seguenti funzioni. Allora, mi chiede di inserire due numeri che con molta fantasia sono stati chiamati X1 e X2 x1 è il numero di intervistatori disponibili e x2 sono gli utenti da intervistare il numero di utenti da intervistare deve essere minore o uguale al numero di utenti nel, inclusi nel grafo costruito al punto 1 cioè il numero di vertici del grafo okay, il grafo ha un vertice per utente eh, e quindi stiamo dicendo che x2 deve essere compreso tra 1 e il numero di vertici eh? minore o uguale mentre il numero di intervistatori è sempre molto minore del numero di utenti, di utenti da intervistare questo molto è tra parentesi perché essendo una cosa qualitativa non c'è un, un coefficiente vero e proprio da verificare però è minore quindi l'utente dovrà inserire due numeri x1 e x2 dove abbiamo detto che x2 è compreso tra 1 e il numero di vertici e x1 è compreso tra 1 e x2 e questa è una verifica che dovremmo fare in fase di simulazione ogni intervistatore intervista al massimo un utente al giorno e ogni utente viene intervistato al massimo una volta durante l'analisi di mercato inizialmente l'agenzia assegna ad ognuno degli x1 intervistatori un utente diverso da intervistare il primo giorno scegliendo a caso tra gli utenti inclusi nel grafo costruito al punto 1 ok, quindi il primo giorno io ho x1 intervistatori e intervisteranno x1 utenti ciascuno sicuramente per come abbiamo definito x2 non riescono il primo giorno a intervistarli tutti e se ne scegliono sotto insieme gli x2 sono scelti a caso, dice tra il grafo, tra i vertici del grafo alla fine di ogni giorno quindi compreso il primo, ogni intervistatore in reazione all'agenzia all all il suo lavoro in vista della giornata successiva. Nel 60% dei casi l'intervistatore ha portato a termine la propria intervista e l'agenzia gli assegna un nuovo utente a intervistare il giorno successivo. Quindi io avevo intervistato l'utente Jennifer al giorno 1, nel 60% dei casi dico va bene l'intervista è conclusa e quindi l'agenzia mi dice domani dovrà intervistare Alexander il nuovo utente assegnato è sempre se possibile l'utente non ancora intervistato più simile a quello appena intervistato ossia quello con grado di similarità maggiore come calcolato nel punto 1D quindi qua riusiamo praticamente gli stessi calcoli che abbiamo fatto prima nel caso in cui ci sia più di un utente con lo stesso grado di similarità l'utente da intervistare è scelto a caso da questo insieme quindi abbiamo già il metodo che ci calca i simili e lo riusciamo nel caso invece in cui non ci siano utenti simili ad esempio perché l'utente in questione non è collegato ad altri vertici o perché tutti gli utenti collegati sono già stati intervistati il nuovo utente da intervistare è scelto a caso tra tutti gli utenti ancora da intervistare quindi qui abbiamo una scelta che può avvenire in tre modi diversi la prima è scelgo il vicino che ha la maggior similarità se ce n'è uno solo prendo lui eh, l'algoritmo sarà leggermente diverso dal metodo che abbiamo già perché qui dobbiamo scegliere non tra tutti i vertici adiacenti ma solo tra quelli non ancora intervistati quindi bisogna un po' modificarlo se ce n'è uno solo che ha quel valore massimo, prendo lui caso 2, se ce n'è più di uno che ha quel valore massimo, scelgo a caso tra quelli che hanno il valore massimo caso 3, il metodo di ricerca del valore massimo non mi restituisce nulla perché non c'è più nessun vertice e da intervistabile oppure non c'erano vertici e basta e allora scelgo a caso tra l'intero grafo esclusivamente quelli che ho già scelto quindi ci sarà un po' di insemistica da fare questo avviene nei casi normali poi abbiamo altre due possibilità nel 20% dei casi l'intervistatore ha portato termine a termine la propria intervista ma chiede un giorno di ferie per il giorno successivo va bene in questo caso l'agenzia concede il giorno di ferie e non assegna nessun nuovo utente all'intervistatore per il giorno seguente. Al giorno seguente eh, invece si eh, procederà alla scelta dell'intervistato secondo i criteri del punto 1, che a questo punto verrà scelta al 100%. Cioè vuol dire se eh, alla fine della giornata io nel 20% dei casi dico domani voglio riposarmi, ok, però domani sera sono sicuro di assegnarti un, eh, un intervistato. Non c'è più l'altro 20% in cui eventualmente potrai nuovamente. E questo intervistato te lo assegno con lo stesso meccanismo. 60 più 20 fa 80, c'è ancora un 20% di casi in cui l'intervistatore non è riuscito a portare a termine la propria intervista. In questo caso potrà, proverà a intervistare, cioè a finire l'intervista, lo stesso utente il giorno successivo. E quindi il giorno dopo viene di uno schedulato su di lui e quindi non viene scelto un nuovo utente mm? queste sono le regole con cui alla fine di ogni giornata si pianificano le interviste della giornata successiva quindi vediamo già che la variabile tempo è una variabile discreta che va a giornate, possiamo avere un contatore giorno 1, giorno 2, giorno 3 su cui andiamo ad accatastrare gli eventi punto D ci dice cosa dobbiamo calcolare la simulazione termina quando l'agenzia grazie al lavoro dei suoi dipendenti riesce a intervistare esattamente x con due utenti al termine, quindi quando ho intervistato l'x dueesimo utente mi fermo al termine della simulazione si stampi il numero di utenti intervistati da ogni intervistatore quindi per ciascun intervistatore devo ricordarmi quanti ne ha intervistati e il numero di giorni che sono serviti per portare a termine l'analisi di mercato cioè, a che giorno sono arrivato qua, eh, prima di raggiungere esattamente x con due utenti. Allora questo mi fa capire anche quale tipo di informazione mi serve. Mm? Sembra complicato da leggere ma poi alla fine sono tanti casi, no? Ciascuno semplice da gestire, solo che ce ne sono un po' tanti allora cominciamo a, a, a tradurre questi ragionamenti in codice o perlomeno facciamoci un'idea faccio una classe simulatore un'idea di quelli che sono i tipi di eventi quelli che sono eh, i dati su cui dobbiamo lavorare quindi noi come sempre abbiamo i dati d'ingresso. Abbiamo i dati in uscita, abbiamo la, la, il modello del mondo e la coda degli eventi. E poi il tipo di eventi. No? Allora, i dati in ingresso è facile, sono x con 1, x con 2. e ovviamente il grafo, no? il grafo però farà parte del modello del mondo, in ridoli. I dati in uscita da calcolare sono, mi diceva, per ogni ehm, giornalista, per ciascuno degli X1 giornalisti, dimmi quanti utenti ha intervistato. Allora, cosa sono per noi questi giornalisti? Eh, questi giornalisti potrebbero essere identificati da dei numeri. O facciamo una classe giornalista con un ID dentro, oppure semplicemente prendiamo un numero intero. Ok? Qui noi possiamo decidere, lo metto qua come commento al modello del mondo, i giornalisti sono, sono rappresentati da un numero compreso tra 0 e x con 1 o da 1, vogliamo mettere 1? uguale, dipende se lo vogliamo comprendere x con 1, 0, x con 1, meno 1 sono x con 1 giornalisti diversi posso creare x con 1 oggetti diversi posso prendere oggetti integer oppure creo una classe, dipende un po' se voglio di creare la classe per maggiore chiarezza eh, che informazione devo avere su questi giornalisti? Ognuno deve ricordarsi non chi ha intervistato, ma quante persone ha intervistato. Quindi effettivamente potrebbe essere utile avere una classe giornalista che abbia un primo ID numerico e poi un numero di intervistati, così lo vado a incrementare ogni volta. Questo vuol dire che mi faccio una classe giornalista che contiene questi due campi private int id e poi private int eh, conteggio o intervist numero intervistati. Quindi all'inizio della simulazione dovrò crearmi il mio parco di giornalisti, assegnando a ciascuno un ID diverso e poi via via dovrò incrementare questo numero. Quindi in termini di oggetto possiamo, della source, qua sopra, creare un costruttore cui passo semplicemente l'ID perché il numero intervistati lo metto a 0. Poi posso avere i metodi getter se mi servono, get id e get numero intervistati, poi io il set numero intervistati non lo metterei, metterei semplicemente un metodo di incremento, così non faccio casino. Public void incrementa numero intervistati. e sarà dis.numero intervistati più più. Allora, questa classe giornalista fa parte del modello del mio mondo e anche del risultato calcolato. Mettiamola ah, dove vogliamo, nel simulatore, visto che sarà una lista di giornalista che chiamiamo giornalisti. Dentro abbiamo gli id che, di cui non ce ne può fregare di meno e eh, il numero invece di intervistati. I dati in uscita ovviamente saranno anche questa lista giornalista quindi la usiamo sia per far evolvere il mondo, diciamo che forse è più, è più opportuno metterla nei dati in uscita, questo, che non nel modello del mondo, perché in realtà la simulazione potrebbe andare benissimo avanti senza contare il numero di intervistati, non ci servirebbe. Eh, L'altro dato da calcolare qual è? È il numero di giorni che sono serviti a portare a termine l'analisi di mercato, e quindi il tempo massimo di simulazione, private int, eh, diciamo numero di giorni simulati ok poi il modello del mondo cosa deve ricordare quindi che cosa mi sta dicendo um, il simulatore in ogni istante di tempo se io voglio fotografare il sistema Beh, saprò Dovrò sapere ogni giornalista chi sta intervistando questo decidiamo se metterlo nel modello del mondo in una struttura dati o dentro l'oggetto giornalista oppure dentro la coda degli eventi ci ragioniamo un attimo quando pensiamo agli eventi e l'altra cosa importante che mi serve sapere è chi sono le persone già intervistate e chi no okay. um, ad esempio può essere utile, mi serve sapere quante persone ho già intervistato e chi, in modo tale che quando l'insieme delle persone intervistate raggiunge i scondue come dimensione mi fermo. E in ogni caso so che le persone che ho già intervistato non sono più da intervistare. Quindi io lo, lo vedrei esattamente come un set di utente, user, che sono i intervistati. Gli utenti già intervistati. Questo set parte vuoto e poi man mano che ne aggiungo, aggiungerò qua e quando lo aggiungo devo fare in modo che questi utenti che sono stati aggiunti non vengano mai più selezionati. Dimmi. si Sì, allora, quello che dice lui è eh, stai dicendo non è necessario no, costruirmi un set a parte io potrei andare nella classe user e aggiungere un attributo booleano, intervistato sì, intervistato no. Okay? Ehm, è possibile ma è un pochino andare a dimmi, diciamo sporcare il modello, perché questa classe qua contiene esattamente i campi che corrispondono al database e contiene i nodi del grafo allora immaginiamoci quel grafo lì che verrà usato magari in tante elaborazioni diverse noi stiamo facendo un simulatore che si basa su quello ma potrebbe essere usato per molte altre cose allora se noi andassimo ad aggiungere degli attributi alla classe utente ogni volta che eh, qualcuno ha bisogno di, di salvarsi delle informazioni questa classe utente avrebbe dei dati che sono quelli veri del database e tutta una serie di dati accessori che servono ad altri algoritmi no? questo diventerebbe poco cioè, è sicuramente fattibile tecnicamente però secondo me diventa un pochino diciamo, disordinato. Invece se avessi bisogno di aggiungere dei dati significativi, probabilmente converrebbe creare una sottoclasse di user in cui aggiungo dei variabili, delle variabili. Invece in questo caso mi serve solamente quell'informazione, se è intervistato o no, e quindi magari me lo, me lo memorizzo separatamente, esternamente. Un'informazione che serve solo al simulatore, solo mentre lavora tra l'altro, neanche alla fine. però non è vietato anche far l'altro. Uh, ok, gli eventi adesso. Gli eventi possono essere diversi, creiamo la solita classe evento e soprattutto event type. Quali possono essere i tipi di eventi che vogliamo che dobbiamo simulare. Eh, allora, partiamo dal caso normale. Il caso normale è un utente a cui viene assegnato per un certo giorno una persona da intervistare, un utente da intervistare. Quindi questo è un evento, tu dovrai intervistare una certa persona. quindi da intervistare, um, in modo che poi quando estraggo questo evento elaboro il fatto che lui sia stato intervistato e poi decido che cosa fare dopo. Che cosa fare dopo può essere da intervistare una persona nuova, quindi mi va bene sempre questo evento, e questa persona la scelgo in modo diverso, però sul punto 1, tutte le varie casistiche del punto 1, eh, qua, nel 60%, nel 60 dei casi, alla fine esco sempre con l'evento, ho scelto una persona da intervistare. Punto 2, no? Ok, quindi... Genero sempre solo quell'evento, quando finisco di intervistare uno, decido chi intervistare dopo. Il modo con cui l'ho scelto chiaramente dipende, cioè, devo gestirlo dentro l'elaborazione dell'evento, ma non mi cambia l'effetto finale, che è sapere chi devo intervistare domani. Poi abbiamo il caso 3, l'intervistatore non è riuscito a portare a termine la propria intervista, quindi domani dovrà di nuovo intervistare lo stesso. E allora può darsi che vada bene sempre da intervistare, semplicemente domani dico sempre lo stesso utente. E, eh, e poi il caso 2 invece è quello un po' più strano perché domani non devo intervistare nessuno. Allora potrei avere un evento, faccio ferie e poi domani sera deciderò che utente intervistare con dei criteri diversi perché lì non si applica più la differenza tra 60, 20 20%, ma si va sicuramente nel primo blocco. Quindi tu domani fai ferie. Mi pare che gli eventi fondamentali siano questi due. E quali sono i campi, gli attributi dell'evento? Il tempo... si va per giorni, quindi prendo semplicemente un intero che rappresenta il giorno, chi devo intervistare e chi è il giornalista che lo deve intervistare? Tu domani intervisti costui o costei, questo utente. oppure domani non intervisti nessuno perché fai pausa, ma comunque ti devi ricordare chi avevi intervistato prima perché ti serve per, eh, per scegliere chi intervistare dopo. Mi pare che questi siano i campi essenziali che servono sull'evento. Ci generiamo il costruttore. ci generiamo i getter, normalmente questi eventi sono, lì, sono classi immutabili quindi non mi serve implementare i setter e poi devo ordinarli per data, l'evento deve essere una classe ordinabile quindi deve implementare un bel comparable di event. E ovviamente questo implica che devo implementare compare to addal.giorno uh, meno this.giorno. se il secondo è maggiore del primo mi dà un valore positivo quindi se, se l'altro viene dopo mi vi dà un valore positivo ok è, è, è, è, che è giusto Allora, la, la, la, la cosa prioritaria mi estrae ogni volta il valore minimo, quello che è il valore minimo. Quindi quello che, la cui sottrazione è negativa. Sì. Sì, sì, sì. Quindi così. Hm? Quindi cosa capita a non delegare? Avevo in mente di dire, facciamo integercomper eh. Ok. Fatto questo... Ehm, torniamo sul simulatore qui la coda degli eventi sarà semplicemente una priority queue di event e la chiamiamo coda dimmi il tipo di evento sì grazie certo perché io ho definito i tipi possibili ma mi sono dimenticato di indicare il tipo e quindi devo anche aggiungerlo nel costruttore type uguale type e nel getter ok simulatore allora avremo principale, principalmente i tre metodi e eh, pub, costruttore public, simulatore che decidiamo se dobbiamo farci qualche cosa dentro o no poi avremo Uh, il metodo initialize e capiamo che parametri deve avere e il metodo run che sono entrambi tipicamente void oltre a questi avremo dei setter per i dati in ingresso e dei getter per i dati in uscita quindi questi ci possiamo far generare da Eclipse i setter e i getter I dati in ingresso sono x1 e x2, quindi li posso impostare, perché qui posso fare, fare sia in lettura che in scrittura. E invece i dati in uscita sono la lista di giornalisti e il numero di giorni. Quindi ho un get giornalisti che mi restituisce la lista, la quale dentro avrà i numeri di intervistati, Uh, no, intervistati no scusate numero di giorni ho cliccato sulla cosa sbagliata get numero giorni che mi dà il numero di giorni di simulazione e poi get set di x1 x2 che sono il numero di intervistatori e il numero di intervistati e questi sono fatti ci rimangono i metodi principali. Allora, di quale informazione ha bisogno il simulatore per poter lavorare? Beh, il simulatore avrà bisogno sicuramente del grafo. Ok? Quindi, quando creo il simulatore, gli passerò il grafo. Grafo di user, virgola, default weighted edge. grafo, che il costruttore si affretterà a memorizzare da qualche parte perché poi servirà ai vari metodi quindi tra i dati diciamo così, che fanno parte del modello del mondo anche se non dobbiamo far evolvere perché è costante ci sarà il grafo questo qui e quindi lo salviamo Così il simulatore sa accedere al grafo. Poi, e glielo passa tranquillamente il modello. Poi possiamo decidere quando settiamo i valori di x con 1 e x con 2. Possiamo decidere che li settiamo nel costruttore. Possiamo decidere che li settiamo nell'init possiamo decidere che l'utente deve ricordarsi di settarli prima con dei setter. Io un pochino per proteggere il programmatore li metterei nel init, così sono obbligato a specificarli. Non li metterei nel costruttore per il semplice motivo che io sullo stesso grafo potrei voler fare diverse simulazioni con diversi valori di x1, x2, quindi volendo la classe simulatore posso riusarla più volte ogni volta però reinizializzando il modello del mondo i visitati eccetera eccetera quindi ricevo questi due parametri che ovviamente salverò dis.x1 uguale a x1 dis.x2 uguale a x2 e poi inizializzo sia i valori di output che il modello del mondo che è la coda degli eventi ok? allora inizializzare i valori di di di uscita al modello del mondo significa creare partiamo dal modello del mondo creare l'insieme di intervistati che sarà inizialmente un insieme vuoto quindi creiamo des.intervistati uguale new set di user vuoto e magari chiamiamola S Tanto gli user arrivano dal grafo, quindi nascono già come set. Mi va bene travasarli poi poco per volta in un set. Poi, ehm, il numero intervistati eh, non mi serve perché sarà semplicemente la size di questo. Numero di giorni lo metto a zero. Perché non ho ancora cominciato a simulare manco il primo giorno, quindi mettiamolo a zero. E poi ci sono i giornalisti da creare. I giornalisti, devo creare questa lista e metterci dentro x con 1 elementi. Quindi creo la lista, dis.giornalisti uguale new array list di giornalisti, e poi dentro questa lista aggiungerò or id int, id del giornalista che va da 0 fino a x con 1, aggiungo dis.journalisti.add un nuovo giornalista con questo id. e automaticamente questi oggetti vengono creati nuovi, ex novo e avranno un contatore di intervistati pari a zero. Okay, quindi parto sapendo, creando i giornalisti, ciascun giornalista avrà zero intervistati al proprio attivo, e gli insieme di intervistati è un insieme vuoto, quindi mi sembra siamo pronti per partire con la simulazione. Per farlo devo caricare la coda con le interviste del primo giorno. Le interviste del primo giorno cosa sono? Inizialmente, questa frase qua ce lo dice, l'agenzia assegna ad ognuno degli, degli X con 1 intervistatori un utente diverso da intervistare il primo giorno, scegliendo a caso tra gli utenti inclusi nel grafo costruito al punto 1. Quindi dal vertex set devo scegliere i scolum elementi, ciascuno di quali diventa intervistato. Gli scolum elementi, chiaramente diversi tra di loro. Qui mi dice a caso, quindi potrei al limite dire, visto che quello è un set prendo i primi prendo i primi x con un elemento non c'è nessun criterio particolare eh? oppure uso il random per estrarre ogni volta un elemento da quella, da quella collection devo fare attenzione che una volta che ho estratto qualche cosa non lo devo più mettere assolutamente tra quelli non devo più considerarlo nelle estrazioni successive e quindi dovrò subito metterlo dentro gli intervistati che sono, così, la mia blacklist delle persone da non prendere più. Um, io quello che sto pensando è di fare un metodo che prenda una lista di utenti, il set degli intervistati e mi estragga a caso uno degli utenti della lista che non sia negli intervistati. E questo lo userò diverse volte, lo uso qui, lo uso anche dopo quando devo scegliere tra i più gettonati, tanto già il metodo che mi ritorna alla lista, potrebbe essere utile separare tutto questo calcolo dei random da qualche parte, io me lo sto immaginando così, poi magari le soluzioni possono essere anche diverse, io mi sto immaginando un metodo del tipo privato, La mettiamolo in fondo ai metodi privati non mescoliamo le cose seleziona intervistato no, inter, scusami, un uh, user seleziona un intervistato e io ti do una lista una collection di user che poi sarà un set sarà una list magari dipende dai casi per ora scrivo collection poi vediamo la lista e il set di user che sono quelli già intervistati beh in realtà non ne ha bisogno perché può usare può usare direttamente il campo this quindi qui mettiamo un commento seleziona uno user un intervistato dalla, list, dalla collection specificata, dalla lista specificata, evitando di selezionare coloro che sono già in this punto intervistato. Quindi io la prima volta gli passo il vertex set del grafo e dico dammi un utente. Gli intervistati saranno no, nessuno ne prendo un utente a casa dal set. La seconda volta gli dirò dammi", sempre, gli passo sempre il vertex set del grafo e gli dico dammi un utente. E lui mi cercherà tra tutti i vertici tranne gli intervistati. Questo lo posso fare ad esempio prendendo la lista di utenti convertendola in un set e facendo la differenza tra insieme no? se io faccio lista è genericamente una collection okay? io posso eh, dunque, costruirmi un set di user mettendoci dentro la lista set, in realtà devo fare un hash set, per esempio. E quindi ho un set insiemistico in cui ci metto dentro questa lista. Magari era già un set, non lo so, è una collection. A questo, visto che è un set, posso rimuovere, remove all, tutti quelli che sono già stati intervistati. Allora, questo mi dà l'insieme dei potenziali candidati. Lo posso chiamare set user candidati uguale a questa espressione qua. Perché non ti piace? remove all come lo restituisce, can convert from boolean, boolean, ah non è intervistati, come si chiamavano? perché dice che è boolean? allora, intervistare set user Remove all cannot convert from boolean to set users. Ho fatto. Perché ritorna boolean? Remove all ritorna boolean? Ah perché cancella il, il set. Modifica il set stesso, giusto? Non ricordavo. Quindi remove all. Quindi devo fare così. E poi. Così. Giusto? Sì. Remove from, from the set, ok sì sì. Pensavo che restituisce un set nuovo senza gli elementi, invece no, eh, modifica il set esistente. Quindi crea un set che sia la copia della lista e poi, così vado, non vado anche a modificare la lista stessa, ci mancherebbe. E poi cancello gli intervistati. A questo punto ho un set e devo estrarre un numero casuale tra 0 e gli elementi di questo set. Quindi sarà eh, mat.random, userò. mat.rand che mi restituisce un numero reale oppure potrebbe essere cioè anche se non vale un next int, giusto? sotto random. Random punto next faccio quello che mi ricordo mat.random è un numero tra 0 e 1 lo moltiplico per, x con, per il numero di in, eh, no, per la dimensione dell'insieme perché lo scegli da questo insieme quindi candidati.size e questo ovviamente lo converto in intero E lo memorizzo in eh, l'elemento scelto. Così, diciamo le parentesi così, se no... Quindi prendo un numero tra 0 e 1, lo moltiplico per la size dell'elemento, troverò un numero tra 0 e size, 0 completo size escluso, tronco all'intero più vicino e mi darà il numero d'ordine. Questo mi dice qual è l'elemento che ho scelto. Adesso l'unico difetto è che l'elemento candidati non ha il get, no, eh, non ha il metodo get perché essendo un set per, il set non può prendere gli elementi per, ehm, per ordine, quindi dovrò magari lo traduco in una lista e poi prendo l'iesimo elemento. Hm? In realtà potevo bastare, probabilmente facevo prima fare una lista qua. Quindi list di crea una lista di utenti a partire dai candidati e di questa lista, array list, posso prendere quello scelto. Return. Questi sono i classici metodi sporchi, dove, dove alla fine devi lavorare con i dati. E per quello li metto in una procedura separata no? ho cercato di evitare cicli for che contano gli elementi prima identificando quali elementi devo scegliere e poi scegliendone uno questa probabilmente sarebbe da testare un pochino questo metodo ma mi dà l'idea di che cosa mi serve quindi ho un metodo per selezionare un candidato prossimo dalla lista che gli passo. Okay, sopra che allora adesso a questo punto io posso popolare, siamo nel metodo init, ho aggiunto i giornalisti, quindi queste righe vuote non mi servono e adesso precarico la coda. Carica la coda, significa che ci metto dentro per ogni giornalista l'intervista che deve fare il giorno successivo. Quindi vado a prendere i giornalisti, or giornalista G della lista dei giornalisti, scelgo l'intervistato, dal mio metodo, eh, come si chiamava, scegli selezione intervistato tra tutti, dis.grafo.vertexset, e in teoria questo user intervistato mi dà un tipo di utente. Allora devo dire, ok, tu giornalista G intervista questo signore domani, e mi registro il fatto che questo è avvenuto, quindi come prima cosa questo utente intervistato non deve più essere selezionabile perché sennò no in questo stesso ciclo for quando carico gli eventi iniziali ehm, dentro la lista le sedi intervistati devono andare a finire quelli che so già che intervisterò non quelli che ho già finito di intervistare perché non, li devo, non devo mai selezionare due volte lo stesso quindi prima di tutto intervistati.add punto ad, di questo intervistato qua così non lo, non lo scelgo più. E se ho detto che questo è stato intervistato, ne tengo conto. Quindi dico che il nostro giornalista può benissimo incrementare il numero di intervistati. E poi schedulo l'evento affinché nel giorno 1 termini l'intervista, conduca l'intervista di questa persona. Quindi dis.q add new event e questo evento cosa contiene? conterrà il tempo che è il giorno 1 il primo parametro di evento è il giorno il secondo è il tipo di evento da intervistare il terzo era era il giornalista o il terzo era l'intervistato, il quarto è il giornalista. Okay. Quindi l'intervistato è intervistato, il quarto è il giornalista G. Quindi io prepopolo la coda, dentro questa coda ci andranno a finire tanti eventi, uno per ciascun giornalista e ciascun giornalista si porterà dietro un intervistato che abbiamo scelto a caso ok Adesso non ci rimane che l'esecuzione della simulazione come se fosse poco. Okay. Nel metodo run definisco l'elaborazione della coda e le condizioni di terminazione. Quindi il metodo run è il classico while disk.q uh, i senti, finché non è vuota la coda, posso andare avanti, e l'altra condizione di terminazione è finché non ho intervistato almeno il sconuno persone. Giusto? Quindi E, il numero di persone intervistate... intervistate.size è minore di x con 2 che è il mio numero di persone che voglio intervistare alla fine perché se non fosse minore, fosse già uguale a questo io posso fermarmi perché ho già intervistato, intervistato che mi interessava oppure può capitare quell'altra con condizione sulla coda ci può comunque essere perché magari il tipo di connessione del grafo è tale per cui non riesco più a intervistare nessuno anche se dovrei ancora intervistarmi, non dovrebbe succedere ma quindi questa è la condizione di terminazione che non va sul tempo non va solo sull'esaurimento degli eventi ma va sulla dimensione di una struttura dati che ogni volta cresce un pochino perché ogni volta che aggiungo un, una nuova persona ok fatto questo eh, elaboro l'evento estraggo l'evento quindi event è uguale qs.q.fall, estraggo l'evento e poi elaborerò questo evento. Ecco, questo è il momento per aggiornare anche la durata della simulazione. Ricordiamoci che noi dobbiamo anche calcolare il numero di giorni della simulazione, che sarà ovviamente il valore massimo, no? il, numero, il valore dell'ultimo evento che ho estratto visto che il tempo è crescente io posso semplicemente aggiornarlo come appunto get giorno la prima volta estrarrò tutti gli eventi con giorno 1 vabbè ma poi quando arriveranno i 2, i 3, i 4 so che li estraggo in ordine crescente quindi l'ultimo che estraggo rimane memorizzato qua dentro che è il valore finale e poi, e poi elaboro Quindi process event di E. Questo è il nostro cuore della simulazione che si appoggia ovviamente, questa è la mente, il braccio è la process event che deve fare tutto il lavoro. Privata, void. che dovrà gestire una serie di casi, due, abbiamo due tipi di eventi possibili, quindi tipicamente abbiamo solito sort of switch su i.getType e a seconda che il tipo di evento sia da intervistare oppure ferie, faccio cose diverse. Uh, eh, due punti, non un punto e virgola, scusate. Ok? Allora, nel caso... Uh, di ferie è facile perché se io sono in ferie domani dovrò eh, no, non è vero, scusate allora facciamo prima il caro generale caro generale è da intervistare questo da intervistare può eh, svolgersi in tre modi diversi abbiamo detto a seconda che 60%, 20%, 20% delle casistiche allora per far questo mi estraggo un numero casuale tra 0 e 1 quindi eh, estraggo un double, chiamiamolo caso uguale mat.random, e quindi nei tre casi ci cado se caso è minore di 0,6, faccio il caso 1, altrimenti caso, se caso è minore di 0,8, 0,6 più 0,2, sono nel caso 2, altrimenti sono nel caso 3, rispetto a quelli scritti nel testo. 60%, 20%, cioè 0,8-0,6, restante 20%. E qui cosa faccio? Beh, eh, devo scegliere anche qua, ogni volta ho estratto l'evento da intervistare, dovrò decidere chi intervistare al giro dopo. Cambia il modo in cui lo interviene Allora, 0,8 è facile da gestire perché lo 0,8, no, scusate, è l'ultimo. No. Sia il 2 che il 3 sono facili da gestire. Perché il 2 dice fai ferie. Il 3 dice continua con lo stesso. Utente. Allora, continuo con lo stesso evento vuol dire domani intervisto di nuovo lui. Quindi rigenero, rischedulo per domani un evento uguale a quello che avevo oggi. Col giorno incrementato. Quindi nel caso 3 è facile, domani continuo con lo stesso. E quindi aggiungerò alla coda un nuovo evento, che di fatto copia quasi tutti i campi dell'evento attuale tranne il giorno. Quindi sarà e.getGiorno più 1, e il tipo è sempre da intervistare. L'intervistato è sempre e.getintervistato e l'intervistatore, il giornalista, sarà appunto, appunto get giornalista. Non devo aggiornare il set degli intervistati perché l'ho già, già messo prima, non devo incrementare il numero di persone intervistate, semplicemente replico domani quello che è successo oggi. Domani può capitare di nuovo e in questo caso 3 non c'è la clausola per cui il giorno dopo di sicuro proseguo, no? il giorno dopo sono di nuovo nella roulette 60-20-20. Caso, caso 2 è altrettanto semplice, faccio esattamente la stessa cosa, rimando a domani la scelta, sceglierò domani. E quindi metto in coda l'evento ferie, questa volta non da intervistare, dicendo che okay, domani non fai nulla ma però dovrei scegliere. Quindi è uguale a questo, però l'evento non è da intervistare ma l'evento sarà ferie. Non scelgo adesso chi dovrò intervistare dopo domani, lo sceglierò domani sera perché nel frattempo magari altre persone vengono scelte, dal, vengono intervistate da altri, no? quindi mi conviene sempre ritardare il più possibile la scelta. E questi sono i due casi semplici. Il caso complicato è il caso 1, in cui devo andare a vedere innanzitutto se l'utente attuale ha dei vicini, degli adiacenti, non ancora visitati non ancora intervistati se li ha tra questi deve scegliere il max il max come peso se il max contiene più di un elemento deve scegliere uno a caso tra questi se invece non ha vicini allora se ha dei vicini uno alla fine lo scelgo I vicini non ancora visitati che sia l'unico che ha il max oppure uno a caso tra i max esistenti. Se invece non ha, eh, non ha vicini, vicini non ancora visitati, lo devo scegliere sull'intero grafo. Allora, scegliere sull'intero grafo il metodo te lo già. Devo invece farmi il metodo che vada a scegliere tra, non tra l'intera un lista ma tra gli adiacenti di un vertice. Eh? Quindi posso farmi un metodo simile che non prenda una lista ma prenda solamente un vertice di partenza seleziona adiacente eh, da un utente cosa faccio? mi vado a prendere i suoi vicini tolgo quelli già visitati e vedo se ne restano giusto? Allora vado a prendere i vicini quindi avrò una lista di user che sono i vicini eh, graphs punto graphs, punto neighbor list of il mio vertice U this.grapho questi sono i vicini da questi vicini devo togliere quelli che sono già stati intervistati quindi vicini.removeall this.intervistati devo togliere gli intervistati prima di calcolare il max ovviamente cioè perché se calcolo il max poi può, può darsi che il max lì sia già stato intervistato e quindi alla fine poi non lo posso scegliere e non so chi ho in seconda posizione. Quindi toglio intervistati, calcolo il massimo. A questo punto questi, questi vicini possono essere vuoti o no? Li ho cancellati tutti o no? Possono essere vuoti o già perché lo erano, perché magari quel nodo non ha adiacenti oppure aveva degli adiacenti, non è un isolato, ma eh, tutti gli adiacenti sono già stati intervistati. Allora in questo caso posso ritornare null, if vicini.site uguale 0, return null. Questo capita, mettiamo il grafo. Questo capita quando? Quando non aveva, era, era vertice isolato oppure tutti adiacenti già intervistati. To, tolto questo caso particolare, eh, di nuovo ho un elenco vicini devo calcolare il max quindi ridurre questo elenco solamente a coloro che hanno il valore massimo è un po' noioso uh, int double max uguale 0 for uh, user v vista per vicino vicini if qui devo andare a prendere il peso il peso dell'arco è graph.get No, scusate, dis.graph.get grafo. get edge weight dell'arco che collega u a v. dis.get edge uh, dis.grafo get edge tra u e v allora se sta roba qua mettiamola in un double quindi prendo l'arco tra u e v e chiedo qual è il suo peso se questo peso è maggiore di max allora max è uguale peso e eh, vabbè. E a questo punto devo creare una nuova lista che contiene solo i vertici di vicini che hanno questo peso max. Quindi creerò una nuova lista dei migliori come array list. e ci, copio dentro, ci metto dentro solamente i vicini che hanno quel peso lì quindi farò il nuovo ciclo su, vi, su vicini mi vado a riprendere il peso e a questo punto se manca dei punti di virgola. manca dei punti di in fondo. se Uh, questa volta questo peso è uguale al max che ho calcolato, allora è, tu sei tra i migliori. Questo vicino è tra i migliori. Questa lista per costruzione non è mai vuota, può contenere un elemento solo o più di uno. In ogni caso ne devo restituire uno a caso tra quelli esistenti. Quindi posso fare la, la tecnica di prima, scelto, uguale int mat.random, per migliori.size. Anche nel caso del genere in cui migliori fosse 1, Migliori.size vale 1, moltiplico per un random tra 0 e 1 mi dà un valore tra 0 e 1, approssimo int mi dà 0, e quindi 0 è esatto, è il, è il primo e unico elemento, l'indice del primo e ultimo, unico elemento. Quindi basta semplicemente ritornare vicini, eh, migliori, punto get di scelto. Dato un vertice, faccio tutto questo lavoro per trovare un singolo arco che abbia peso massimo, che non sia ancora visitato e che tra i suoi pari venga scelto casualmente. Dimmi. Il del visione, può non, è... no, eh, non dovrebbe, perché allora, la domanda è se questo remove-all può dare un'eccezione se io non ho vicini. Se non ho vicini ho, non ho una, ho una lista vuota. Quindi una lista vuota, posso fare remove, vuota era, vuota rimane. Ovviamente tutto questo stiamo scrivendo codice, poi bisogna testarlo, no? Ma volevo arrivare almeno a, a vedere cosa fare qui. Perché a questo punto, avendo faticato tanto sotto, abbiamo la vita più facile. Io mi chiedo allora, io qui devo scegliere uno a caso, ok? Tra i vicini. Posso scegliere tra i vicini, posso usare quel criterio? Vediamo, user eh, vicino uguale scegli, come ti si chiama quel metodo che ho appena scritto? Seleziona adiacente. A chi? All'utente, quindi e get intervistato. Allora, se riesci a selezionarlo, bene, sei a posto. Altrimenti lo scegliamo tra tutti i versi del grafo. Quindi, if, vicino, diverso, vicino, se per caso, invece, diciamo così, se l'hai scelto bene, se no, se fosse null, scegli tra tutto il grafo. Vicino, uguale, seleziona, intervistato da tutto il grafo che è il metodo che abbiamo usato prima quindi selezione adiacente gestisce tutta una serie di casi particolari non ha vicini, non ha vicini, ha dei vicini ma sono già stati visitati ha un max, ha dei max multipli e pari merito o ritorna il vicino o ritorna null. Se è null vuol dire che non posso scegliere tra i vicini, devo scegliere tra il grafo. La funzione per scegliere tra il grafo già l'avevo la già e la riuso. E allora alla fine cosa vuol dire? Che io domani dovrò intervistare questo qui, che ho scelto tra i vicini o ho scelto nel grafo. This.q.add. New event. dove il giorno è il giorno più uno, il tipo di evento è eh, da intervistare, chi devo intervistare il vicino, chi lo intervista me, è appunto get giornalista. E devo ricordarmi di considerare questo vicino come intervistato quindi dis.intervistati, add vicino, e ricordarmi che io come giornalista ho intervistato una persona in più. Uh, quindi e.ghe giornalista, punto incrementa numero di intervistati. Quindi questo sembrava un caso abbastanza contorto, se lo leggiamo qua sembra semplice. Perché con tanta pazienza siamo andati a spezzare le parti più complicate dentro delle funzioni sotto e abbiamo cercato di non perderci nella gestione del tutto. Adesso Qui probabilmente ci saranno qualche, qualche baco, ci sarà di sicuro, un'ora e mezza di codice senza sbagliare non è data, ovviamente. Poi va completato ma alla fine si tratta solamente di agganciarlo al modello però l'algoritmo di simulazione, questo era abbastanza contorto, più della media, diciamo, ma il trucco secondo me è quello di non scrivere tutto il codice nello stesso metodo, ma cominciare a spezzarlo. Le parti più noiose, più brutte, più di, diciamo, di elaborazione delle liste, degli elementi, eccetera, separatele, in modo che... Nel codice di più di alto livello si veda solamente la parte di logica, cioè che cosa vogliamo fare sulla base di che cosa facciamo le scelte. Poi questa qua, qua magari non funziona. Io già ho pensato che questa qui ha dei bachi perché, se per caso non trova nulla, spianta. No? Eh, perché se questa, non, questa funzione di se selezione intervistato non concepisce che il risultato sia, sia, sia vuoto, invece prima o poi magari può diventare vuoto. Vabbè, saranno dei null pointer search da sistemare, però la logica. Sistemiamo le funzioni, ma la logica dovrebbe rimanere abbastanza in piedi. Ok? Allora io adesso vi salvo chiaramente questo codice e poi datemi un giorno o due per completare l'esercizio e agganciarlo semplicemente al, al, al controller. E nel controller dobbiamo aggiungere ancora quel controllo che abbiamo detto a parole, iscon1 compreso tra 0 e iscon2, e iscon2 compreso tra 0 e il numero diverso. allora noi poi ci rivediamo ancora per l'ultima volta lunedì dove vedremo insieme il risultato di oggi che guarda caso contiene una simulazione anch'esso di nuovo di quelle un po' contorte tanto per allenarci ok allora vi ringrazio se non ci sono domande vi saluto